ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo nel playstation plus per guardare i giochi eh, diciamo del mese di aprile come avete potuto vedere eh, la sony in pratica che cosa ha fatto ha rilasciato solamente due giochi per playstation 4 diciamo che mm, sono abbastanza decenti questi due giochi uno è mad max che state vedendo a schermo, eh, diciamo che è un gioco comunque del 2015. È un gioco che comunque è stato giocato parecchio. Infatti, ha una valutazione molto, molto alta. Diciamo che ha una valutazione di 4 stelline e mezza. Poi, se vediamo i voti, insomma, eh, lo vediamo. E che dire di questo gioco, ragazzi. È un gioco decente se vogliamo decente, Sony sta mettendo, sta mettendo, questo mese non sta mettendo perché tutti gli altri mesi ha messo giochi di merda a mio avviso, eh, però ecco, sto mese ha tirato fuori, diciamo, si due giochi, questo e Trackmania Turbo che andremo a vedere dopo. Io sinceramente Mad Max non è un gioco che a me piace molto, penso di scaricarlo, l'ho già messo in raccolta, penso di scaricarlo e di giocarlo, magari di vedere un pochino com'è, però comunque sia non è il mio genere di gioco, quindi non so, non so, a me comunque come gioco mi lascia un po' così. Eh, poi come ho già detto sono gusti sono gusti e i gusti vanno a seconda delle persone ovviamente e quindi eh, nulla vedete voi se scaricare o meno questo gioco se magari a qualcuno piace non l'ha comprato e lo vuole scaricare lo trova questo mese su playstation plus un altro gioco ragazzi è trackmania turbo eh, che a mio avviso è un gioco abbastanza spassoso è eh, divertente come gioco perché è un gioco di auto ma è molto particolare come gioco di auto perché queste sono piste molto strane eh, questo gioco secondo me all'uscita quando è uscito non valeva i soldi che diciamo che costava tra parentesi eh, adesso non mi ricordo se costava tipo una trentina di euro io lo volevo prendere ragazzi però non l'ho preso perché secondo me non valeva il prezzo anche se il prezzo di lancio era bassissimo comunque 30 euro non erano tutto so che e quindi non, non l'ho presi ragazzi però lo sto scaricando come vedete questo lo sto scaricando lo, lo voglio giocare perché comunque ho giocato la demo diciamo la versione di prova l'ho giocata, era abbastanza carina quindi diciamo che sotto questo punto di vista sono contento che hanno messo questo giochino gratis però comunque la Sony continua ancora a romperci i coglioni con questi giochini diciamo datati invece di mettere qualche giochino un po' più decente anche se questo come ho già detto è abbastanza spassoso Comunque sia ragazzi, questi qui sono i giochi di questo mese, del mese di aprile, li trovate nel PlayStation Plus in tutto il mese di aprile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.